8 novembre 1934, l'Accademia di Svezia attribuisce il premio Nobel per la letteratura allo scrittore e drammaturgo siciliano Luigi Pirandello per il suo audace e ingegnoso rilancio dell'arte drammatica e scenica.